Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, lui è Pio3D, questo è Diario di Viaggio on the road. Cominciamo! Sigla! Cominciamo dalle cose più semplici, innanzitutto per l'appunto lui è Pio3D, lascio il suo canale sul doobly-doo e sulla scheda qua in alto, Grande. sta comparendo adesso, e parliamo un po', parliamo innanzitutto parliamo po'. di Pio3D in Sicilia, Pio3D a Siracusa, La, la sopra... mia terra, Siracusa, Milazzo, Messina, Catania... la mia terra, perché comunque ho i parenti a Milazzo, eh, ogni volta che vengo in questa meravigliosa terra non me ne voglio più andare, eh. sì. ecco, infatti... <ride> quindi anche se sto di Roma mi sono legato alla Sicilia e questo ci può fare solo piacere quindi Siracusa come l'hai trovata ti sta piacendo o non ti sta piacendo? tantissimo sì. ci sono state tante cose belle in questa meravigliosa zona diciamo eh, dopo il Siracades eh, ti ringrazio ancora per avermi ospitato diciamo eh e no. ho conosciuto un sacco di amici e là, è entrata una droga la Sicilia, sto facendo avanti e indietro, non so se ve ne siete accorti... Ecco... sospende sto più io grazie alla raglia Nere che mo' mi ringrazio... Eh, ecco, applauso, sì, sì, invece dell'Emilia gli stendono il tappeto rosso... Credo okay, come! Cioè, mo' c'ho la carta prepagata d'oro proprio, quindi... Proprio guido io ormai l'aereo, lo so io... <ride> ecco... Lo so guidarvi... No, stiamo cercando di portare avanti un sacco di progetti insieme a questo orso buono... Che tutto a posto? Che mi racconti? Che devo raccontare? Siamo... Subito dopo la Fiera del Stile Games, eh, siamo ritornati subito con il lavoro, siamo ritornati subito con le attività di protezione civile, anzi questo finisce pure nel video «RICORDAMI DI RICORDARTI DI RICORDARMI» Oh! Certo okay. no, no, questa la posso montare con questo video? Sì sì, perché uno ha voluto fatto tipo Fast and Furious. Ma questa sarà qualche macchina proprio americanissima, sì, quindi sì. salvo il video, come ho salvato la volta scorsa un carretto siciliano e abbiamo ricominciato con le attività di protezione civile e dicevo appunto «RICORDAMI DI RICORDARTI DI RICORDARMI» che sotto il sedile ci sta le ricetrasmittenti che le devo lasciare in L ufficio. In che figata! Stiamo cercando di portare un po' di eventi qui in Sicilia sul bullismo, cyberbullismo e anche qualche spettacolo comico, e ci ficchiamo dentro anche cose serie, insieme a tanti si altri Si cerca di portare è... il classico intrattenimento, e di portare questo intrattenimento a un livello un pochettino superiore, soprattutto a qualcosa di... Non necessariamente visto su YouTube, ma che potrebbe funzionare un po' dovunque. L'idea è comunque quella di portare qualcosa nelle piazze, nei centri commerciali, nelle scuole, se ci riusciamo. Anche se non l'ho mai detto su YouTube, perché comunque non è che dico le cose della mia vita privata sul mio canale, da circa un anno ogni tanto porto qualche cosa sul cyberbullismo e nel bullismo nelle scuole di Roma. Eh, Quindi faccio una capatina dove parla Fabrizio, ma non più 3D, eh, su queste... Situazioni gravi del tipo bullismo e bullismo, che anche se non sembrano cose così gravi, purtroppo lo sono, sono ogni giorno. Sono cose molto serie. Eh ho lanciato tempo fa l'hashtag che sto per bullismo, quindi voglio portare avanti questa iniziativa. Ho abbandonato il mio personaggio Pico 3D, che era il classico romanaccio, che diceva un sacco di parolacce, eccetera, e mi sono detto «Senti, a uh, 33 anni, ora che mi do una ripulita, non è quello che voglio fare su YouTube, io cerco comunque di far divertire, per me YouTube è un hobby, deve rimanere un hobby». Cerco di portare il mio lavoro, che è il videomaker, fuori dagli schemi, i miei monologhi i comici, se si possono chiamare così, perché comunque c'è gente che non ride, lo sai, però c'è no gente vabbè, che ride, ma insomma. Io spiego un po', perché conosce come sono andate le cose io sono arrivato su youtube dal 2006 già da bambino facevo le parodie con i miei amici quindi ho iniziato a caricare le mie vecchie parodie all'epoca, con il VHSC, se, uh, se ricordi? E me lo ricordo, ho lavorato in televisione, ho lavorato con tanti di quei formati... 320x240, qualità sì. pessima, e caricavo quelli su YouTube, perché tanto YouTube ti permetteva di fare quello all'epoca, non potevi neanche sì. caricare l'HD, video massimo di 5-6 minuti, mi pare, non mi ricordo. Allora, il limite che mi ricordo era, c mi era 9, 9 minuti, minuti e 50 secondi, e me lo ricordo perché io facevo dei cortometraggi con gli amici e li pubblicavamo su, invece, Google Video, perché non c'era questo limite, dato che giravamo della roba che durava 12-13 minuti di copyright ecco io invece li caricavo anche sul libero.it non so se ti ricordi c'era sì, anche la voglia ma cioè io ti penso che nel 2001 tu, ecco tutti noi siamo passati tra libero video disca video c'era anche sì. Jumpy, ti ricordi sì. c'era anche Supereva ho avuto la pagina figura di mio aspettavo. primo blog è stato su Supereva io avevo proprio il sito internet che eh. all'epoca eravamo IEN, ovvero interviste e notizie era proprio un blog stupidissimo e caricando questi video ho visto che comunque la gente rideva perché comunque erano cose diverse da quelle che si potevano trovare ormai su youtube che erano video dei cattivi i video di elefanti, i ragazzi mi facevano i dispetti. Ed era uno dei primi youtuber che siamo su YouTube Italia, all'epoca c'era Will Bush, Frank Madano, Guilliume Gap. Ho oh, diviso tutto in due canali, Pio, Pio 3D all'epoca, proprio Pio 3D dove caricavo doppiaggi e Coglionside dove facevo le parodie con i doppiaggi insieme ai miei amici quindi erano due canali completamente diversi e io mi ricordo quel canale Coglions Inside anche esatto, perché sì. io mi ricordo le cose dei muratori Sì, eh, all'epoca sì e fu così che ti scoprì poi l'ho perso di vista poi ti ho riscoperto no? poi non mi è piaciuto la cosa che a me mi, con mi, con mi conoscevano in un giro come oh ma tu sei quello dei Coglionside» Side sì. mi sembra una cosa un po' ho detto «Senti, voi un entrando a un canale solo, eh. ho cancellato tutto, mi sono riaperto nel 2009 dei più 3 d e ho ricaricato tutto quanto da lì». Le parodie erano rimaste le stesse, io a ogni parodia eh, mi calavo nel personaggio, quindi recitavo la parte del personaggio che doveva fare la parodia, eccetera. I problemi sono cominciati ad arrivare quando ho cominciato a fare tante collaborazioni, che il mio personaggio comico, che sono io normale, come vedete, come faccio le live su Facebook, eh, non mi devo sforzare a far romano, perché so così, che parlo proprio così. E Me lo confermo, sono, perché ce l'ho sì. ospita a casa! Sono molto spontaneo! Se a me scena se mi è scappato te la dico. Ho fatto caso che per far ridere alcuni determinati tipi di ragazzi e di pubblico che mi sono accaparrato con le, con le collaborazioni, devo cercare di intrattenerle con un tipo di video che ho fatto in passato. Non so se mi spiego. Dovevo fare le smorfie, dovevo fare tosse da ogni due secondi, dovevo fare le facce buffe. Sta cosa ha distrutto un po'. Io, personaggio, tanto che molti youtuber famosi si sono e hanno detto «tu non sei così, quando tu ti ha, te ti vedono dal vivo, tu non sei così, tu stai recitando» e a me sinceramente non mi piace. Io l'ho portato avanti perché comunque ormai mi ero fatto 80-90 mila iscritti che mi conoscevano così, alla fine ho detto «no, basta», mi avevo proprio una crisi, ho detto «stop, ritorno a far me stesso, se la gente me lo seguì bene, altrimenti stiga. Anche perché quando io faccio gli spettacoli dal vivo, ne faccio abbastanza, a me mi vengono a trovare persone che hanno anche 50 anni, con i figli, ed è quella la cosa bella, e quando vengono i più piccoli a vedere i miei spettacoli dicono «eh, però non mi ferite, non mi ferite su YouTube» ma io non è quello che voglio, per me YouTube rimane sempre e solo un hobby e spero di portare la mia passione del comico anche fuori da YouTube ed è quello che sto cercando di fare, perché comunque il mio mestiere è il videomaker, lo faccio da 18 anni e, e se vedono dai montaggi video che faccio, eccetera, perché anche se non sembra, lo YouTuber l'ho fatto proprio per fare da tirocinio… Per i, per i miei montaggi video. Ebbè. Eh okay. È relativo, ma uh, ti capisco perfettamente, perché in fondo, anche se c'è una grossa differenza di dimensioni del canale tra di noi, perché il mio è un canale molto piccolo, però anche io vivo YouTube come un hobby, come un modo per uh, passare il tempo e riprendere la passione esatto. perché io ho lavorato per molti anni presso un'emittente televisiva privata, ho imparato a fare montaggio video proprio, mi sono fatto le ossa con il montaggio analogico, che ragazzi non avete idea di che cosa significa fare il montaggio in umatic a tre quarti di pollice, e poi quando siamo passati al Super VHS mi credevo di guidare un'astronave, non di usare una centralina di montaggio, quindi poi eh. il mio primo... io mi ricordo il primo rapporto con Premiere. È stato un sogno, perché molte persone, anche ex colleghi, dicevano «Non lo so, c'è questo nuovo programma che dovrebbe facilitare il montaggio». Stiamo parlando di Premiere, la prima versione con cui ho messo le mani è stato Premiere 4, che era molto simile alle macchine per fare i montaggi vivi? Sì sì, cioè io infatti ah, vi ricordo questo, perché il mio primo rapporto con Premiere è stato con molte persone che mi dissero «Non lo so, c'è questo programma, proviamolo» e mi ci trovai benissimo subito, imparandolo a usare nel giro veramente di dieci minuti perché era la stessa sensazione di lavorare con la centralina di montaggio, però senza i tempi morti degli avvolgimenti dei nastri, con la precisione dello spostamento del fotogramma digitale, e per me con una serie di effetti che sulla centralina manco c'erano, per me fu un sogno. Eh sì, perché io all'epoca facevo anche le cose manuali, mm. e lavoravo all'epoca anche con quando facevi i montaggi per i matrimoni, per i compleanni, eh. ma ti parlo che io avevo 17-18 anni? Già all'epoca comunque la tecnologia era abbastanza avanzata, perché vi per parlo del 99... Eh io già, 2000, eh, già eh. avevo smesso di lavorare in eh. tv, lì la mia storia è molto più complessa, perché io nel 98 ho smesso di lavorare in tv e ho deciso di prendere una pausa facendo il tecnico informatico, ho messo da parte la passione per le produzioni video e che poi mi è ritornata nel 2014 l'idea di buttarmi, di rimettermi di nuovo in gioco, di riscoprire quello che era stato il montaggio video. Però considera che io già nel 98, quando sono partito a fare il servizio civile, quello è stato il momento in cui ho messo da parte il lavoro video ho cominciato a fare il tecnico informatico. Tu quindi ti ricorderai anche il passaggio che io lavoravo con una VHSC per fare parodie, mm? quando mi hanno messo in mano per lavorare una 3GCD, mm. che era proprio una tutta un'altra cosa, i primi video a 640x480, eh, che all'epoca c'aveva una, una risoluzione allucinante. Uh, io poi ho avuto modo di lavorare... Um tempo dopo così per curiosità ho messo le mani sul sistema con il beta era 720x576 quindi già era all'epoca era non l'HD, era il 4K praticamente <ride> sì, ecco. quindi mi sono detto mi voglio buttare a fare proprio il videomaker però intanto voglio fare mi voglio testare i miei limiti facendo quello che stavo a fare diciamo mi fa piacere farli della gente proviamo a fare il comico ha fatto un po' di teatro anzi anche con altri comici, abbastanza famosi, anche se molti non lo sanno, perché, come ho detto, non avete vado a fare piega i miei. Mi fa hanno eh, poi raccomandato, eh. Perché ti spiego una cosa. Anche se, comunque, lo sanno tutti, io sono dei primi youtuber in Italia, in Italia, non è che, comunque, lo dico perché me matto, anche eh, perché Non, non, non, fa. non è, è che è un dato di fatto. Sono stato proprio... No perché sono il migliore, sono stato uno dei primi a entrare su YouTube Italia. Molti si ricordano di me, molti che adesso sono big, eh, mi venivano a commentare e congratularsi con me. Molti a me mi hanno detto «eh, però non c'è tanto iscritti, quindi non vale in C'è differenza tra aver fatto la storia, non so se ho detto in italiano perfetto, fare la storia e cercare di fare la storia, perché su YouTube cercano tutti di fare la storia, però alla fine ti rimane quel sapore in bocca che dici è sempre lo stesso piatto. Sì. Io posso dire che comunque su YouTube Italia, anche se molti video non sono stati apprezzati, ho portato tante volte, tanti generi diversi, sempre e ne vado fiero di questo. Altri sono stati addirittura copiati, quindi voli, sì. se uno ti copia vuol dire che qualcosa ha funzionato. Eh sì. Beh, sono piccole soddisfazioni. Io nel sì. mio piccolo ho quella piccola soddisfazione dei sottotitoli, che infatti se un lavoraccio c'è cioè, sottotitolare questo video, ti e e annuncio che probabilmente taglierò qualche parte, come ho fatto con Dell'imello, per evitare sì. di dover sottotitolare 40 minuti di video. <ride> sì. Il mio canale è piccolo, ma cerco di avere almeno quel minimo di cura, anche perché vivo YouTube come hobby, e quindi sono piccole soddisfazioni quelle di cui ho bisogno e quelle che mi bastano, quello di già essere riconosciuto ogni tanto quando vado alle fiere, addirittura diventa oltre la soddisfazione, ho sempre detto, entro completamente nel pallone, mi vergogno maledettamente, sono una persona dannatamente timida, quindi quando vengo riconosciuto alle fiere, la gente Oh Grizzly, sei un grande! Sì, sì, grazie! <ride> mi vado a nascondere! Quindi se mi incontrate alle fiere fatelo mi mettete completamente in imbarazzo, è la cosa ideale! <ride> io ringrazio YouTube, è una cosa… e spero che questa parte la terrai. Mm. perché grazie a YouTube ho conosciuto tanta gente con la mia stessa passione. Io non odio nessuno su YouTube Italia, cioè anche quello che… Mm. il minimo che la gente dice «tu ce l'hai con Favige, cosa che non è vera, perché ho fatto qualche parodia? Le parodie non significa avercele… avercela con la no, passione. No, no, sono d'accordissimo, io… Io adoro ogni singolo YouTuber, eh, se a me non un YouTuber non mi piace, non lo seguo, né lo insulto, eh, eccetera. Io penso che YouTube ha bisogno di tanti generi di YouTuber vari e sono contento che comunque c'è tutta questa vastità di, di vari YouTuber, sì, ovviamente. senza insultarsi, bisogna sempre rispettarsi e se non ti piacciono YouTuber cambi canale, tutto qui. Io auguro a tutti i miei colleghi comunque il meglio, spero che comunque riescano a realizzare i propri sogni perché se lo meritano, perché quasi tutti i miei colleghi hanno tutti un gran talento. Parlando sì. di YouTube, Michael Richini, Bob Ampeson, Delli Mello, ma ce ne sono proprio tanti. Ci sono stati tanti che sono partiti veramente dal basso. Sono arrivati molto in alto e mi ha fatto moltissimo piacere. Dottor Vendetta è un youtuber che seguo veramente dai tempi de delle calende greche. Sono dello stesso parere: ci sono contenuti che non seguo su YouTube perché non trovano il mio interesse, ma non significa che allora, automaticamente, lo youtuber che fa quei contenuti deve morire perché è un cane. Esatto. al contrario, se quella persona fa quei contenuti, e ha successo con quei contenuti, mi fa anche piacere, esatto. perché so soprattutto se si diverte, se trova una passione a fare quelle cose, e quella passione è remunerativa, quella passione gli fa... per me è una grande soddisfazione, sono contento per lui, altro che... No, è se semplicemente sono una persona trasparente, guarda, il tuo contenuto non mi interessa, non lo seguo, punto, eh non ma, male, ma male, non c'è niente di male nel dire questo. Cioè io ad esempio non seguo i canali gameplay, però ho molti miei amici, colleghi, che fanno gameplay, ma non vuol dire che ce l'ho con loro, anzi ci sentiamo al telefono, ci salutiamo alle fiere, ci abbracciamo, cioè ma no, sono due cose completamente diverse. appunto. Io sono, ad esempio, contento del successo che ha avuto Ciccio Gamer, che lo conosco da un botto, quindi gli auguro ancora di, di andare sempre più avanti e di distruggere ogni barriera dei streeters che rompono le scatole. Sono contento che sei operato, è stata una grandissima scelta, molto coraggiosa, buona guarigione a sia a lui che al fratello. E vi voglio far capire questo, ragazzi, non c'è odio su YouTube Italia. Io spero che la gente lo capisca e... Basta comunque così che alcune cose e aprite gli occhi soprattutto che comunque... È soltanto una piattaforma per divertirsi. Esatto, Quindi bisogna per... viverla così, bisogna viverla con un po' di sano relax. Esatto, che non è una gara a chi ce l'ha più lungo. Il canale, eh? <ride> <ride> questo era ai tempi de... quando io, prima delle chat, prima di RC, prima della protezione civile, quando io avevo cominciato a usare il baracchino, il CB c'era la gara a chi ce l'aveva più potente, l'amplificatore lineare, quindi c'è cioè, da sempre c'è questo voler primeggiare nel chi ce l'ha più lungo sulla qualsiasi cosa. Quindi primeggio per essere il, lo youtuber on the road con la macchina più lunga, perché c'ho la Station Wagon! Esatto, <ride> quindi che <ride> parte! C'ha pure eh, il link del canale dietro al cofano, quindi ecco, ha ah, già eh, vinto! Esatto! Va bene, scherzi a parte, intanto grazie mille Fabrizio e, e Pio, sono piacere. venuti qua sia Fabrizio che Pio3D, quindi il personaggio lo youtuber e la Dino non ho mai tirato fuori in questi, questi giorni se ma ce ogni tanto vi è uscita quella parola il romanaccio che è proprio da Pio 3D forse non <ride> ci hai fatto caso ma ogni tanto viene fuori quel romanaccio rumoroso che è un po' quel dialetto rumoroso che nasce un po' per fa venire il sorriso come Vabbè. sa quante volte anche a noi sarà venuto fuori il siciliano passato in terra come nostro strofinaccio, il siciliano scicato in terra eh quindi io quindi... sto parlando siciliano da un po' anzi te lascio per una, una bella citazione te lascio che Natale! Se nuota, se nuota, lo sangue Pompea, tutta la circolazione formicolea. Ormai c'è la testa, ecco. Grande, regà. Che, che è sicuro dalla parte di Palermo, che ma esatto. ci può stare. La Sicilia è bella tutta, regà. Allora. Va bene, ragazzuoli, io ringrazio ancora Fabrizio. È bella, regà. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo, come dice il nostro amico, tempestate di like! Tempestate Devo intervistare like. anche quell'altro amico! Grazie. Vi ricordo il mio canale Telegram, lo trovate linkato su doobly-doo e sulla scheda, se vi iscrivete riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video! Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto, che è una cosa così bella che guardate anche io, è iscritto al mio canale e sente ancora quel profumo di nuovo iscritto, vero? Esatto! Perfetto! Va bene ragazzuoli, grazie, sì, ciao a tutti amica. e ci vediamo alla prossima! Penso sia andata bene, no? Stavamo registrati? Ah sì, sì, sì! sì.